Se fosse un oggetto, che oggetto saresti? Una chitarra! E perché saresti una chitarra? Perché ci sono tanti motivi. Prima è difficile da imparare, a conoscere bene come suonare. E poi, quando la conosci bene, vedi che è molto bella da suonare. Ah, stai su! Io invece sarei una borsa dell'acqua calda. Perché sei caldo? Ti subito. No, perché... Se sono caldo, so dare tanto affetto, e mentre se sono freddo, ho bisogno di qualcuno che mi dia affetto, <ride> tipo Sani, e il prossimo caro che verrà.